Zombie Apocalypse Buonasera, allora con Melania siamo andati a farci la spesa al Despart eh, Abbiamo preso queste cosette da tenere in casa Il tonno dov'è Melania? E' storto Ah eccolo quello. Sì, di tonno Tonno quanti pezzi sono 1 2 3 4 5 pezzi sì. avvicinali 5 no. pezzi. pezzi dice che ce n'è uno gratis ma a me non mi pare perché tanto mm. 5 e 29 ma io torno in casa serve sempre sempre poi. poi abbiamo preso le mio amico che avevo patatine. Queste patatine che farò un video assaggio. salve saiva 1,59 euro e 59. poi salame ungherese questo è a 21,90 al chilo quindi questo ha pesato 98 grammi 2,15 uh -huh. euro e 15. questo è l'ungherese insomma dicono galibani ungheresi uh -huh. La diodetta canto al prezzo, sì, che sì, il prezzo è detto sì, sì, sì. 2,15 esattamente. Poi, Poi questa pasta così che piace sì. a, Melania, sì, a me, Ania. Sì, perché era un da quando la prendeva mia madre, che era piccolissima. Pasta carofalo fucile, 1,29 euro. È abbastanza caruccio, mm -hmm. tanto sia nel frattempo. Grande si sì, 500. Molto esatto. Lo poi il formaggio gran campidano che è una specie di una specie di grana padano anziché padano e gran campidano formaggio gran campidano questo viene al chilo 7 a ah, 8 ,90 al chilo ha pesato 710 grammi totale 6 euro e 32, 32. ecco qua farlo vedere ecco ragazze vedete si vede si sì, ok poi c'è pasta varilla lasagne, eccole qua sì, carucci anche queste però 500 grammi sono buoni come eccole qua sì perché l'altro giorno avevo ne avevo in casa di questa pasta, l'ho fatta avanti ieri queste lasagne, loro erano durissime, non erano buone, costavano di meno ma però, valevano. Confermo che io. No. Eh, barilla lasagne, sì, 2,29 euro. E 29 ecco. Latte intero. Due bottiglie. E eh, aspetta perché sì. non viene tutto in linea, è allora, messo diversamente. Una bottiglia, 1,59 questo lo prendo sempre, è buonissimo. Qui, qui ci sono 6 uova fresche da allevamento a terra, italiane, categoria A, non so neanche Far cosa voglio no? dire. Eccole. Sembrano grandi, ma sono anche, dico io, un po' a mercato nero. Eh. Uova Vespar, 6 uova, 1,89 euro. 89 l'altro latte intero che metto qui a fianco all'altra sì. bottiglia eh, Lasciala, eh, Corea per farvi vedere eh, no? 1,59 sì. poi volevo un olio vergine un olio vergine d'oliva vergine d'oliva extravergine d'oliva però era secchi. troppo caro allora ho optato per questo secchi un litro sansa e oliva 3,95 euro che è un bel pochettino. Eccolo qua, ragazzi. Vedete c'è un po' troppa luce, ma ecco qua. Poi questa lattughina a coppetta, una piccola lattughina mm -hmm. al chilo. Costa 2,99 euro, ma ha pesato 130 grammi. Noi siamo due sì. eh, totale. 39 centesimi già sopravviveremo. Ecco eh. Anche se tanto la romana, ho visto che era aumentata tanto. Mentre su a ah, ah, coso. come si chiama discount di Euro Non spin. ne fa parlare. Sì. Eurospin costa molto meno la verdura. Eh. Si risparmia, però è lontano da casa mia. Poi cioccolato, filetti grandi sarebbero questi 1 euro e 50 non mi, paro, non mi pare che siano neanche tanto grandi questi sono, sono 150 gli occhi con nocciole quindi per i tuoi denti saranno uno spasso eh lo so non lo a me, allora non lo questa tutto è la moca. spesa cos'ucce che servono sempre in casa mm -hmm. come oggi è venuta una persona e per il caffè era troppo tardi mm -hmm. e quindi sono rimasta senza dare un bel niente eh, mi perdonerà sono... Dai, non mi... Non mi... allora mm -hmm. vi auguro totale complessivo oh, ecco brava ecco, sì. me totale complessivo 31 e 14. 14, 31 euro 14 centesimi. Sì, Bene sì, ragazze, sì. se vi piace questo canale mettete un bel like di supporto per aiutare a crescere il mio canale youtube e, e iscrivetevi se non siete obbligate. Comunque se volete scrivere, supportare me e mia nonna dolce. <ride> ah, non. Attivate la campanella e fatemi sapere qua con i commenti sempre garbatamente ovviamente, saluto Le Martinos perché mi segue anche lei ogni tanto, non lo ammette ma mi segue, mi guarda Ciao Le Martinos, un bacio, saluto saluto tutti, auguro a tutti una buona domenica in Cristo eh, con tanta speranza perché ne abbiamo bisogno la situazione non è bella vediamo tutti i contagi che ci sono Adesso vengono quelli con le barche, le stracomunitarie. non si fanno vaccinare perché se no li fanno firmare. Se non vogliono firmare, cari miei, hanno qualcosa da nascondere, e di grosso. Mm -hmm. Quindi io, se fosse lo Stato, che sono niente, l'avrei presi tutti caricati e riportati nel loro paese perché non possono farci questo eh, l'aumento dei contagi è sempre in crescita adesso vogliono vaccinare i bambini le mamme già sanno cosa fare vanno a chiedere ai loro pediatri e se i bambini possono essere vaccinati verranno vaccinati se noi stiamo facendo tutti i sacrifici tutti che sembra quando ci vediamo quasi quasi abbiamo paura uno dell'altro per questo mm -hmm. virus Vero. perché loro devono venire in Italia e fare i prepotenti. Mm. Se lo Stato dice ti faccio il vaccino ma tu firmi loro invece non si vogliono vaccinare per per non fare dare la loro firma facciamoci due conti in merito io vi auguro tante cose mm -hmm. a voi al mondo intero perché abbiamo un nemico un nemico dell'umanità eh. e quindi stiamo attenti speriamo in dio però ciò che è giusto è giusto vi saluto con tanto affetto a tutte le persone che ho servito in una, in una vita di fare la negoziante e ringrazio ancora tutti quelli che hanno varcato la soglia della mia porta per comprare un grande abbraccio a tutti, un forte saluto e tante cose buone a tutti auguriamoci tutti insieme e' certo che lo facciamo tutti Che passi questo momentaccio Ciao. Arrivederci Buonasera Ciao, Ciao. Un bacio ragazze A presto Buona vita a tutti Ciao. Ciao.